Buon anno a tutti. Come avete passato questo nuovo fine anno, nuovo anno? Come avete passato questo fine dell'anno? Noce ricca. Noce ricca, c'è nuova? Eh, la prima domenica di ogni anno? Il primo domingo di cada anno? È sempre un momento, particolare. Es un momento particolare. Perché Dio sempre ci dà una parola che ci guida poi durante l'anno. Perché Dio sempre ci dà una parola che ci guida durante l'anno. L'anno scorso Dio ci dite una parola. El año pasado Dios nos dio una palabra. Que esto era el año de las promesas. El, de las promesas. El, Señor dice, el, el Señor me dijo, tú fuiste fiel en el poco. Yo te constituiré Y te pondré en lo mucho. Y estamos entrando en la promesa que Dios nos había hecho hace años. Y ahora estamos aquí con expectativas expectativa para saber cuál será la palabra que viene este año. Il 2021, il, do, il 2021 sarà l'anno sarà l'anno l'anno dell'espansione espansione perché questo la, sarà l'anno di avanzare e di crescere. Expansión porque este será el año de avanzar y crecer Porque Dios no nos llamó a sufrir o a ser limitados El diablo quiere vernos parados y limitados Pero Dios nos llamó a avanzar y a ganar A tener nuevas conquistas A crecer en cada área A crecer a nivel intelectual Crescer A nivel, nivel emotivo a livello emotivo crescere, a livello finanziario, finanziario crescere, a livello spirituale y in ogni area della nostra vita. In cada area della nostra vita, noi dobbiamo crescere. Que per questo, i versetti che ci guideranno saranno Isaia 54, verso 2 e verso 3. per questo, i versetti che ci van a guiar saranno Isaia 54, verso 2 e 3. Che dici? <coughs> Amplia el espacio de tu carpa y extiende las cortinas, no te detengas. Alarga las cuerdas de tu carpa y asegura bien tus estacas, porque te expandirás a derecha y izquierda, y tus descendientes poseerán naciones y poblarán ciudades abandonadas. La nuestra crecimiento depende de, Dios. depende de Dios, pero no es solo Dios que debe hacer algo. Però non è solo Dio che deve fare qualcosa, anche noi dobbiamo fare qualcosa. Nosotros también que hacer algo. Per questo la parola dice che dobbiamo allargare la tenda. Per questo la parola dice que nuestra carpa, che dobbiamo rinforzare ancora le nostre corde, que nuestras cuerdas, che dobbiamo rinforzare i pali, dobbiamo la... que rinforzare i palos in modo che. Dio possa continuare a farci avanzare e farci crescere. Para che Dios possa aiutarnos a avanzare e a farci crescere. Amen. Amen. E quindi, dall'inizio della creazione di Dio. Per questo dell'inizio della creazione de di Dio. Noi siamo stati programmati per crescere. Come questo seme di cui parlava mia moglie. Come questo seme di cui parlava mia mi esposa? Che questa pianta era, poi l'abbiamo soprannominata Terminator. Que esa planta la llamado Terminator. Perché non moriva in nessuna maniera, usciva da tutte le parti. Perché non moriva in nessuna maniera, saliva da tutte le parti. E addirittura sembrava quasi, quasi che di notte ci poteva entrare nella <ride> stanza. Perché cresceva in una maniera veloce, rapida e da ogni parte. Perché cresceva molto rapidamente in ogni luogo, così anche noi siamo stati programmati per crescere. Por, también nosotros así hemos sido programmati para crescere. Lo vedi anche in un bambino: il bambino ha sogni di crescere, di fare cose nuove. Il niño tiene sogni per crescere, a fare cose nuove. Vuole essere astronauta, vuole essere eh, quello che que spegne il fuoco: il bombero ha sempre sogni di voler essere un grande calciatore sempre tiene sogni di essere un gran futbolista non vuole avere cose piccole non vuole avere cose piccole non si accontenta di quello che ha non le basta lo che tiene. ma cerca sempre di migliorare sino che sempre tratta di migliorare cerca sempre di avanzare sempre tratta di avanzare e questo è anche dentro di noi eso también está dentro de nosotros tenemos un trabajo tenemos un trabajo pero queremos un trabajo mejor tenemos una casa tenemos una casa una casa mejor tenemos una casa mejor tenemos una vida Tenemos una vida. Vogliamos una vida mejor. Tenemos una vida mejor. Tenemos una comunión con Dios. Vogliamos una comunión más fuerte con el Señor. Queremos una comunión más fuerte con el Señor. Con el grupo de mentorado estamos leyendo un libro que se llama El General de Dios. Y yo me lo he hecho leer para que ver que hay mucho más e desiderate, dovete desiderare tanto di più e dovete desear molto più perché in questo anno Dio ci farà toccare delle cose che non possiamo neanche immaginare perché in questo Génesis 1.28 Génesis 1.28 e lo bendijo dicendo Tengan muchos hijos per sí, poblar il mondo e ejercer controllo su él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. me ¿no? Entonces, Dios nos ha ordinado de crecer y multiplicarnos. de crecer y multiplicarnos. Por eso, de de por eso dentro de nosotros hay este deseo de avanzar. No es un, y no es un deseo malo. Si yo tengo un trabajo y quiero tener un trabajo mejor, no es, trabajo, mejor. No es equivocado. Perché è qualcosa che Dio ha messo dentro di noi Perché è dentro de di noi avanzare, di crescere Di avanzare e crescere Di conquistare nuove mete. Di conquistare nuove È un ordine È un ordine E Dio ci darà conto di come noi abbiamo fatto fruttificare la nostra vita Dio ci in conto di come abbiamo fatto fruttificare la nostra vita Luca capitolo 19, verso 12 e verso 13 Lucas? Ah, Lucas capitolo 19, versicolo 12, 12 e 13, 13. Okay. Dijo, pues, un hombre nuevo se fue a un país lejano y para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les, die, no, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Que lo, que dado, lo que este hombre le dio era lo estipendios de tres meses. Era un salario para tres meses. Pero dice, con esto que yo te he dado, ¿tú qué cosa has hecho? Pero, pero le dijo, con esto que yo te di, ¿qué hiciste? Come che quest'uomo si aspettava che lui facesse fruttificare quello che aveva ricevuto. Come se questo si sperasse que che con lo che gli dio ehm, si moltiplicasse. E Dio è uguale nella nostra vita. Dio è lo mismo nella nostra vita. Si aspetta che noi quello che abbiamo lo moltiplichiamo. E spera che que quello che tenemos lo moltiplichiamo. Che cosa hai fatto con la tua vita? Che esiste con tua vita? Che cosa hai fatto con il tuo lavoro? Che esiste con il tuo lavoro? Cosa hai fatto con i doni e con i talenti che Dio ti ha dato? Che esiste con i doni e i talenti che Dio ti ha dato? Che cosa hai fatto con la tua vita? Che esiste con la tua vita? Quando alla fine non ci saremo più? Quando al final già non staremo? Perché se non lo sai te lo dico, prima o poi tutti quanti dobbiamo andarci? Che poi se non lo sai te lo dico, che al final tutti nos vamos. Che cosa avremmo fatto con la nostra vita? che avremo fatto con questa vita cosa avremmo lasciato qui su questa terra che avremmo lasciato qui chi è la terra il punto di oggi è che Dio ci sta dicendo che vuole che noi avanziamo che che avancemos. che noi prosperiamo che, che noi fruttifichiamo che fruttifichiamo come dice la parola di Dio come dice la parola Giovanni 15 8, Juan 15, 8. <ride> <Juan> 15, 8. <coughs> En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos ser discípulos? Podemos ser discípulos? Portando mucho fruto. Llevando mucho fruto e molto frutto è spirituale e molto frutto è es spirituale però anche naturale pero natural. Dio vuole che tu avanzi nella tua famiglia Dios que en tu familia, avendo una buona relazione con tua moglie avendo una buona relazione con tua moglie avendo una buona educazione con i tuoi figli una buena con tus hijos, non che i tuoi figli si vanno peggiorando e se ne vanno nel mondo y no que tus hijos si vayan al mundo, ma che i tuoi figli si avvicinano a Dio e siano delle persone che il mondo possa apprezzare. Sino che si Dio e persone che apprezzare. Dio vuole che noi avanziamo in ogni area. Dio vuole che in cada area. E quest'anno sarà un anno in cui noi avanzeremo in ogni area. E quest'anno sarà un anno in cui noi avanzeremo in ogni area. Conquisteremo nella vita. Vamos a la vida. Nello spirituale. spirituale. Conquisteremo sul lavoro. Conquisteremo nella famiglia. Nella famiglia. Stiamo dicendo che quello che si vede fuori estamos diciendo que lo que se ve afuera es el fruto de lo que se vive dentro es el fruto de lo que está dentro. Ve lo, voglio lo voy a repetir quello que vivi fuori lo que tú vives afuera nella tutti i en la vida de todos los días es el fruto de lo que tú vivi dentro de lo nella tua con Dio. en tu comunión con Dios y cuando tú vas a restaurar la tuya comunión con Dios tu comunión con Dios te acorgerás que también lo de fuori cambia Te vas a dar cuenta que también lo de fuera cambia. Cambiará la tu relación con tu amiga o con tu marido. Cambiará tu relación con tu esposo o tu marido. Cambiará la tu relación con i Con tus hijos. Cambiará tu posto de trabajo. Cambiará tu trabajo. Cambiará tu economía. Cambiará tu manera de evangelizar. Y también tu manera de evangelizar. Cambiará todo en torno a ti. Va a cambiar todo a tu alrededor perché quello che è intorno a te a dipende da chi vive dentro di te dipende da de chi vive dentro di de te però affinché questo succeda para que esto pase, dobbiamo rompere dei limiti que romper questo sarà un anno in cui noi romperemo dei limiti este será un in cui vamos a i limiti la storia ci dice la storia nos dice che nel 1894 che nel 1894 inaugurarono le olimpiadi Inaugurarono le Olimpiadi. E le Olimpiadi era uno, una competizione in cui tante nazioni partecipavano. E mm. le Olimpiadi era una, sí, una competizione in cui molte nazioni partecipavano. E una delle gare più importanti era la gara della corsa. E una delle competizioni più importanti era la del de correr E c'era un mito. E c'era un mito. Che non si poteva correre una miglia in meno di quattro minuti. Que no se podía correr una milla en menos de 4 minutos. Y por tanto tiempo trataron de battere questo record. Y por mucho tiempo trataron de romper ese récord. Pero no, no, lo, no lo hacían. Pero no lo Y así al final todos decían es imposible correr una milla en menos de 4 minutos. Y al final todos dijeron es imposible correr una milla en menos de 4 minutos. Entonces la gente se entrenaba, pero ya sabía que no podía correr una milla en menos de 4 minutos. Así que la gente se entrenaba, pero ya sabía que no podía correrlo. Finché non arrivò un uomo Basta che non giocavo un uomo che si chiama Roger Bannister, che si chiama Roger Banister, che è ancora in vita, che è si sì che è vivo, che lui credeva invece. Che questo record non si poteva battere. Che il crede che questo record poteva ganarselo. La gente dice: Questo è pazzo. La gente dice: questo è stato. loco? Sono anni che stiamo correndo e non si può vincere questo record. Sono anni che stiamo correndo e non si può ganare questo record. Però lui nel 1954. Però lui nel 1954. Corse una miglia in meno di 4 minuti. Corri una miglia in meno di 4 minuti. E sapete la cosa strana? E sapete lo raro? Che dopo di lui, che de él, tutti quanti iniziarono a battere questo record. Tutti iniziarono a ganare questo record. In dieci anni, in años, più di 300 persone hanno rotto questo record. Más de 300 este record. Pensate, in 60 anni nessuno ci era riuscito. In 60 anni, nessuno lo aveva lograto. Però dopo che quest'uomo aveva battuto il record, però dopo che de questo uomo aveva ganato questo record, più di 300 persone lo batterono. Mà di 300 persone lo rompirono. Perché è successo questo? Perché, passo questo? Perché, quando si rompe un limite, Perché quando si rompe un limite tante altre persone riescono a rompere questo limite. Más romper este limite. Perché la gente inizia a pensare la gente empieza a pensar che sì, sí, si può fare. E quando tu inizi a credere che lo puoi fare empiezas a creer que hacerlo, allora lo fai. Lo haces. Mi fa piacere vedere una sorella questa mattina in mezzo a noi. Sto accaduto di avere una hermana di noi. Che stava cercando un lavoro un trabajo. e dice: È difficilissimo poter avere questo posto di lavoro. Se è impossibile tener questo lavoro. Però abbiamo pregato. Però abbiamo orato. Si, sì, si può fare. Si può <ride> E oggi è qua in mezzo a noi. Io sto qui in mezzo a noi. Avevamo una sorella. Una hermana, che aveva un piede cavo. Che aveva un piede più largo che altro No, cavo. Ah, come curvo. Dalla nascita. Da de, quando era nascito. Però abbiamo creduto che sì, si può fare. Però abbiamo creduto che si può essere. Che Dio lo può fare. Che Dio lo può fare. E Dio ha radizzato il suo piede. E Dio lo ha posto derecho. Amen. Amen. Amen e così avanti Dio in quest'anno ci farà rompere tutti i nostri limiti nos todos limitos, perché i limiti più grandi stanno qua grandi qui non in Dio no in Dios. Dio può fare ogni cosa Dios puede hacer todo. Dio può resuscitare i morti puede los ma noi dobbiamo credere che Dio lo possa fare che Dio un giorno era una grande evangelizzazione, un día una gran evangelizzazione e c'era uno stadio pieno di gente y había un un evangelista molto famoso che fece tre domande e vi un evangelista molto famoso che ha fatto tre domande la prima domanda era la prima domanda era Dio può guarire dal mal di testa? Dio può sanare dal mal di cabeza. e tutti quanti dicono Amen, Dio lo può fare e tutti dicono, Amen, Dio può farlo poi fece la seconda domanda. Io so la seconda domanda. Dio può fare sparire un cancro ad una persona. Dio può chitare il cancro di una persona che lo e tiene. E tutti quanti amen, Dio lo può fare. E tutti, amen, Dio può E quindi fece la terza domanda. La Dio può far crescere un braccio ad una persona mm -hmm. che non ce l'ha. Dio può far crescere un braccio ad alguien che non lo tiene. E okay. non ci fu un amen. E non fu un amen. E quindi lui disse queste parole. E lui queste parole. Io sempre me le ricordo. E io sempre le tengo clavate. Ma se Dio è Dio. Si Dios es Dios. Y puede, curar un mal de testa. y puede sanar un mal de cabeza. Y puede, curar un cancro. puede sanar un cáncer. ¿Por qué no puede hacer crecer un brazo a una persona que no lo tiene? La batalla es en nuestra mente. En nuestra mente. Cuando, a lo hacer, cuando empezamos a creer que Dios lo puede hacerlo. Lo imposible, diventa lo imposible se vuelve posible. Y cuando, nos la nuestra fe, y cuando ponemos nuestra fe il possibile diventa reale lo possibile se real. e quando lo andiamo a testimoniare a testimoniar, diventa reale anche per gli altri se real para los demás. mi state comprendendo? Entiendolo. quando iniziamo a crederlo quando a creerlo, quello che è impossibile, lo è impossibile diventa possibile. Se possibile e quando diventa possibile possiamo pregare e quello che noi preghiamo Y cuando se vuelve posible, podemos orar. Y lo que oramos diventa reale. Se vuelve real. Tú lo, lo ves realizado. Y lo ves realizado. Pero, un altro paso, Pero hay otro paso: que cuando tú lo testimonias es cuando lo testimonias a los demás: que ha fatto, lo que Dios ha hecho. Diventa qualcosa che anche gli altri iniziano a credere, perché come Dio l'ha fatto nella tua vita, Dios lo ha fatto tua vita, lo può fare anche nella vita degli altri, puede la vida de los demás. e questo diventa es un risveglio. Io questo è un avvivamento, amén. amén. Gruppo di mentolato, avete capito perché vi sto facendo leggere quel libro? Gruppo di mentolato, avete capito perché vi faccio leggere questo libro? Per farvi vedere che sì è possibile? Para che vei che sì è possibile? In modo che noi crediamo? Para che creiamo? E che possiamo vedere realizzato un i E che vogliamo vedere realizzato un avivamento? Quindi ci saranno alcune fortezze che dobbiamo abbattere quest'anno? Habranno alcune fortalezze che dobbiamo rompere quest'anno? La prima fortezza è il peccato? La prima è il peccato? Perché spesso noi crediamo che Dio ci ha perdonato. Perché muchas veces pensamos che Dio ci perdonò. Però lo crediamo nella nostra mente. Però lo crediamo nella nostra mente. Ma non lo realizziamo nel nostro cuore. Però non lo realizziamo nel nostro corazon. E sempre stiamo lì a dire che siamo troppo peccatori perché Dio ci possa amare. E sempre stiamo lì diciendo che siamo troppo peccatori perché Dio ci possa amare. Però Dio ti ha chiamato ad avanzare. Però Dio ti ha chiamato ad avanzare. Sì, sí, ci sono stati degli errori nella nostra vita. Sí, han habido errores en nuestra vida. De ha degli Cada uno de nosotros ha hecho errores. Pero hay algo que Dios nos dijo. Que esos errores Él se los llevó en la cruz. E oggi noi possiamo avere una vita nuova. E possiamo tenere una vita nuova. E prendere le promesse che Dio già ci ha fatto nella parola. E tomare le promesse che Dio già nos ha fatto nella parola. Dio ti ha promesso la guarigione. Dio ti promette la sanità. E non è importante se tu hai peccato o non hai peccato. E non è importante se pecaste o no. Dio ti benedirà. Dio ti va a bendecir. E Dio ti guarirà. E ti va a sanare. Dio ci ha dato la benedizione che ci vuole usare Dios nos dio la nos usar per vedere la gloria di Dio, gloria di Dios. e non è importante se tu nel passato hai sbagliato o non hai sbagliato, y non è importante se nel passato te equivocaste o no. Pietro è un chiaro esempio. Claro esempio: aveva rinnegato il, il Signore, aveva addirittura, dice la Bibbia, giurato che non conosceva e non sapeva niente di Gesù, aveva giurato che non sapeva niente di Gesù però fu il più grande apostolo della primitiva chiesa però fu il più grande apostolo della, della iglesia di antes Paolo Pablo. aveva perseguitato e ucciso i cristiani aveva perseguito e matato i cristiani e fu usato da Dio in una maniera potente e de Dios de una e anche se tu hai commesso i peccati più orrendi di questo mondo se hai di questo mondo sei ucciso delle persone ti ha smatato persona. Se sei stato un pedofilo. Se foste un pedofilo. Sei commesso adulterio. Esiste adulterio. Non lo sei fatto, le cose più gravi che le persone possono dire. Se esiste, le peori cose che le persone possono dire. Sei stato, si si stato un, un magro. Uno stregone, un no. bruco. Fuiste un bruco. Non lo sei fatto, patti col diavolo. Io che si, si es pactos con el diablo. Tutto lo que en tu puoi avere fatto nella tua vita. vida. Gesù lo ha preso e l'ha portato sulla lo domò e se lo llevó en la cruz. y hoy tu puedes tener una vida nueva. Y tomar las promesas que Dios tiene para tu vida. Un'altra cosa che dobbiamo andare a rompere cosa che romper sono i nostri concetti religiosi Son perché questi bloccano l'opera di Dio perché questi la di Dio Molti hanno insegnato, han insegnato che la malattia viene da Dio che la viene da Dio Ah di tu Dios. hai questo cancro perché magari Dio ti vuole insegnare <coughs> l'umiltà. Hai questo cancro perché Dio vuole insegnarti la questa cosa è dal diavolo. Dio non manda la malattia. Dio non manda la malattia. Atti 10.38. 10, 38. Lo dice in maniera molto chiara. Lo dice in maniera molto chiara. È lento. È lento. È lento. lento. lento. Es lento. Ok, 10, 38. como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el día del diablo, porque estaba con él. Todos los oprimidos del diablo, oprimidos del diablo eran sanados, de Jesús. Sido sanados por Jesús. Había un hombre de Dios que se llamaba John G. Lake, que un día estaba muy, con Dios. Que un día estaba muy enfadado con Dios, perché tutta la sua famiglia era morta di malattia? Perché tutta la sua famiglia si aveva morto di E adesso anche la moglie era malata. E lui stava per perdere anche la moglie. E esta, lui predicava la parola di Dio. E di quindi stava arrabbiato con Dio. E diceva, Signore, perché ti sei portato mia madre col dice, ¿por qué te mamá con il cancro? Diceva Signore, perché ti llevaste con Perché sei portata le mie sorelle con il cancro? Perché ti llevaste le mie sorelle con il cancro? Adesso devo portare anche mia moglie con il cancro. Ora tu vuoi portare a mia moglie con il cancro. E si arrabbiò, prese la Bibbia e la lanciò vicino al muro. E si enfadò, tomò la Bibbia e la tirò alla pared. E la Bibbia, praticamente, lui voleva prendere il camino per bruciarla. E voleva prendere il camino con il fuoco per quemarla. Però la Bibbia non arrivò sul cammino, portò il muro. Però non arrivò lì, e fuori la pared cade dal muro e si aprì. Della e si In Atti 10, 38. E lui aveva compreso: y él che non era Dio che stava uccidendo la sua famiglia, non era che stava sua famiglia. ma era il diavolo. Sino il diavolo. E quindi iniziò a cambiare la sua maniera di pregare: iniziò a sgridare Satana dalla da vita di sua moglie. E la esposa. moglie guarì. E la esposa sanò. E dall'inizio è uno dei più grandi ministeri di guarigione della storia. E da qui è stato uno dei più grandi ministeri di sanità. Non è Dio che vuole la sofferenza nella tua vita. Non è Dio che vuole la sofferenza nella tua vita. Non è Dio che vuole la malattia. Dio non vuole l'infermietà nella tua vita. Dio vuole che tu sia benedetto in ogni cosa e in ogni area. Dio vuole che sei benedetto in cada cosa e in ogni area. Anche la povertà. Tambien la povertà. Questa è la terza cosa che dobbiamo rompere. È la terza cosa che dobbiamo romper. Molti pensano che la povertà sia da Dio molti pensano che essere pobres di Dio però tu leggi sempre la Bibbia e sempre ci sono promesse di benedizione sempre di benedizione Dio non ha mai detto ah ti benedirò mandandoti la povertà Dio non dice te vuoi benedire e te vuoi a essere povero" no, quello che Dio vuole è che noi possiamo prosperare in ogni cosa lo che Dio dice è che prosperemo in cada cosa come prospera la nostra anima come prospera la nostra alma quindi la prosperità va da dentro verso fuori la prosperità è da dentro hacia afuera. Dio vuole che tu vivi una buona vita con la tua famiglia, Dio Dio che vivas una con tua famiglia. No che una con che devi sempre correre dietro alle bollette e non che sempre insisti dietro alle deudas correre dietro alle cose da pagare o cose para pagare perché non ha mai soldi per arrivare alla fine del mese perché non hai mai soldi per arrivare alla fine del mese e pensi che questa sia la normalità e che questo sia es normale no, questo non è normale questo non è normale Dio vuole che Dios que tu sia benedetto Dio vuole che tu sia benedetto e la benedizione economica, y la economica non è che quando tu hai da mangiare hai bisogno di soldi non è es que che quando hai comida e necessitas dinero qualcuno busta la porta della casa tocca la tu tua e ti dà la busta della spesa e ti dà la busta di compra con la comida? Questa non è la benedizione di Dio. Questa non è la benedizione di Dio. La de Dios è che tu, es que tu hai così tanto, tanto che fai una busta della spesa le un bolso con la comida e la porti a coloro che hanno bisogno e a que Questa è la benedizione. Esa es la Abbiamo un'idea sbagliata abbiamo una idea equivocata ah io non potevo mangiare ah io non potevo comer. e mi è arrivata la benedizione e la benedizione perché hanno aperto la porta e mi hanno portato una busta della spesa perché aperto la porta e mi hanno portato con la comida no no la benedizione no la benedizione e che tu hai così tanta da mangiare è es che que tienes tanto da mangiare. che non sai cosa fare che non sai cosa fare e porti la borsa al tuo vicino di casa che sta morendo di fame e lo llevas al tuo vicino di casa che sta morendo di hambre questa è la benedizione questa è la benedizione la Bibbia dice che noi non prenderemo. En préstito, la Biblia dice que no vamos a hacer préstamos, Ma noi in sino que vamos a dar préstamos porque Lui, para dar, significa que tienes algo que no te sirve, porque para dar significa que tienes algo que no te sirve. Entonces, debemos romper todas estas ideas religiosas que, que nos han limitado. Muchos hombres también pensaron en la historia: la povertía era un segno de santidad que ser pobre era algo de ser santos. Pero tú cuando lees la Biblia, Biblia Abramo no, no, no era pobre. Isaac no era pobre. Jacob no, era pobre. Jacob no era, pobre. Jacob e neanche era pobre. Y ni siquiera Jesús era pobre. Porque cuando era nato le llevaron casas con oro. Perché quando nació le llevaron casas con oro. Incenso y mirra. Eh... Incenso, Incenso y mirra. Y, y entonces tanto pobre non era. Así que no era. Perché aveva casse di oro. Porque tenía casas de oro. Dobbiamo comprendere quello che la Bibbia insegna. Que lo que la Bibbia e per poter fare questo, per rompere, per espanderci quest'anno, avremo tre chiavi. La prima chiave è lo Spirito Santo. La prima è es lo Spirito Santo. La Bibbia parla in Ezechiele 47, la en Ezechiel 47 che c'è un fiume che usciva dal trono di Dio. Versetto da 7 a 9 del 7 al 9 y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno a otro lado y me dijo estas aguas salen de la religión oriente, a la religión del oriente y descenderán a la araba y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad, sanidad las aguas y a toda alma viviente que nadaré por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entre en este río. Ezequiel es una visión: hay el mar muerto, y hay un fiume que entra en el mar muerto. Y hay un río que entra en el mar muerto. Y si alguien fue en Israel, yo sí fui y lo vi quando il fiume entra nel mar morto quando il rio entra nel mar morto i pesci che sono nel fiume muoiono i pesci che sono nel rio muoiono perché questo mar morto è così acido perché questo mare è così acido che tutto quello che cammina là dentro muore che tutto quello che sta dentro muore però Ezequiel vede qualcosa di diverso però Ezequiel vede qualcosa vede un fiume che esce dal trono di Dio vede un rio che sale dal trono di Dio e questo fiume quando entra nelle acque a mare e amargas, queste acque vengono trasformate in acque buone si trasformano in buenas, e c'è grande abbondanza di pesce la nostra vita affinché possa essere benedetta vita, abbiamo bisogno del fiume dello Spirito Santo che viene dal trono di Dio perché quando questo fiume dello Spirito Santo arriva nella nostra vita anche se la nostra vita è morta inizia a riprendere vita inizia a riprendere vita Perciò abbiamo bisogno di una comunione con lo Spirito Santo Perciò necessitiamo una comunione con il Spirito Santo Perché questo porta vita dentro di de te Perciò questo lleva vita dentro di de te Questo fa sì che tutto quello che sta di sbagliato in te Cambi in buono Questo fa che tutto quello che sta di malo in te Cambi in buono La seconda cosa è la parola di Dio La seconda è la parola di Dio Giosuè 1.8 1.8 <coughs> Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que el día y de noche meditarás en él, para que guardes y te hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú metieras en práctica la palabra de Dios, cuando pondrás en práctica la palabra de Dios, ogni cosa te andrà Todo te saldrá bien. Voy a expandir nella tua vita quest'anno tu devi mettere in pratica la parola di Dio que poner in la palabra de Dios, però sì. se non la leggi, però se non la leggi, come la puoi mettere in pratica? Come puoi ponerla in pratica? Ah, apostolo, è che io l'ho letto un sacco di volte. Ah, è che io lo lei molte volte. Sì, ma tu hai bisogno di leggere ogni giorno. Sì, sí, però necessitas leggere cada giorno. È come se tu dici ah ho mangiato un sacco di volte. È come sì, e sí, un montone. E quindi non mangio più. E già non como. Già so come mangiare. Già so come è la comida. E quindi sto a posto. E sto bene. No, no, non funziona così. <ride> non funziona così. Tu hai bisogno di mangiare tutti i giorni. Tu necessitas comer todos los días. E così è con la Bibbia, hai bisogno di leggerla tutti i giorni. <ride> e così con la Bibbia di leggerla tutti i giorni. E los quando días, tu sì. la inizi a leggere e mettere in pratica, pratica vedrai che prospererai in ogni cosa che farà. Verás la prosperità in cada, cada cosa che farai Nel lavoro, nella famiglia Nel lavoro, nella famiglia Con il Signore con Ogni cosa che c'è nel tuo cuore Dio la farà portare a successo Cada cosa che hai nel tuo cuore Dio la farà portare a successo Perché la chiave non è la tua bravura Perché la chiave non è la tua bravura Ma mettere in pratica la parola di Dio Sino che mettere in pratica la parola di Dio mm -hmm. Non è se tu dici ah io sono bravo a fare il mio lavoro Prospererò. No es que si eres bueno en tu trabajo entonces vas a prosperar. No funciona así. No funciona así. Tú puedes ser malísimo en tu trabajo. Puedes ser malísimo en tu trabajo. Pero si pones en práctica la palabra de Dios, todos te llamarán. Todos te van a llamar. Strano, Parece extraño. Parece extraño. Pero funciona. Porque la palabra de Dios cuando la metes en práctica. Porque cuando pones en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona. La palabra funciona. E la terza cosa che bisogna rompere la cosa che que romper è l'offerta, è l'economia. L'offerta è l'economia. Perché molti non hanno ancora compreso. Perché molti non Che Dio onora coloro che lo onorano. Che Dio honra lo che lo 1 Samuele 2.30. <coughs> Prima Samuele 2.30 a molti pastori non piace parlare dell'economia A molti pastori non gusta parlare dell'economia Però se noi vogliamo avanzare anche in questa area, area Dobbiamo anche comprendere i principi che sono alla base della parola di Dio Tenemos que los que están en la di Dio. Primo Samuel 2.30 1 Samuel 2.30 dice il di dice Io detto che tu casa e la casa di tu padre andarían delante di de me perpetuamente. Ma ora ha detto nunca io Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo, que me yo honraré a los que me honran. ¿Y cómo se honra al Señor? Se Señor? Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. <coughs> honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus granjeros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Si tú granera, granera, si quieres que tus granjeros tengan abundancia, debes honrar a Dios. Tienes que honrar a Dios. Y debes honrar a Dios con honrarlo con tus bienes. Porque Dios, mucho Porque Dios mira mucho esto molti pensano che Dio non guardi il lato economico molti pensano che Dio non mira il lato economico però la Bibbia dice che dove è il nostro cuore è lì è anche il nostro tesoro però la Bibbia dice che dove sta il nostro corazón ahí è il nostro tesoro quindi dimmi dove è il tuo tesoro. Dimmi está tu tesoro e io ti posso dire dove è il tuo cuore e ti posso dire dove sta il tuo corazón se il tuo cuore è in Dio tu está in Dios, anche la tua fedeltà nelle decime e nelle offerte deve esserci deve avere la tua fedeltà e la Dio si quindi tutte e tre queste cose devono funzionare nella nostra vita. Per questo queste tre cose devono funzionare nella nostra vita. Deve avere la comunione con lo Spirito Santo. Tiene que avere la comunione con il Spirito. Una lettura della parola. Una lettura con la parola. Una fedeltà economica. Una fedeltà economica. E in questo modo noi romperemo i limiti de esta vamos a romper los e abbiamo, andiamo ad avanzare ad arrivare ad un nuovo livello. Vamos a en un nuevo nivel. Perché quello che Dio vuole della nostra vita. Perché è che noi prosperiamo in ogni cosa. È es che que prosperiamo in ogni cosa. Terzo Giovanni, versetto 2. Terza epistola di Giovanni, versetto 2. In tercerità di Juan, versicolo 1. Versicolo 2. Capitolo 1, versicolo 2. <coughs> Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y te, que tengas salud, así como prospera tu alma. El, de Dios El deseo de Dios es que tú puedas tener una buena salud, es que una buena salud y, prosperar. y prosperar. Dios nos puso en esta tierra para disfrutar de esta tierra. De la tierra. Dios te ha dado una familia, Dios te da una familia, para, disfrutar familia. para disfrutar de tu familia. Non che la tua famiglia sia una, e non che sia una sofferenza. E non che il tuo lavoro sia una sofferenza. E non che il tuo lavoro sia una sofferenza. Ma che tu possa vivere e sperimentare. Sino che possa vivere e sperimentare. La benedizione di Dio non ne ha La benedizione di Dio è in cada area. Questa è la parola che noi vivremo quest'anno. Quest quest'anno viviamo un'espansione enorme in ogni area. Este vamos a in cada area. Siamo pronti? Siamo listos. Il 2021 sarà l'anno dell'espansione. Dell Realizzeremo cose che non pensavamo neanche possibili. Vamos a ni pensavamo possibili. Perché, Dio Perché Dio è con noi. E quando Dio è con noi... Cuando Dios está con nosotros. Quién, ¿Quién está contra Amén. nosotros? cosas al de nuestra imaginación. Vamos a ver cosas más allá de nuestra imaginación. Dobbiamo Tenemos que rinforzar nuestras vidas. Allargar nuestras tiendas. nuestras tiendas. Porque grandes son las cosas que vamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. E ora salutiamo i fratelli che ci seguono in diretta attraverso Facebook. E Facebook. E vogliamo avere un momento di preghiera. Vogliamo avere un momento di orazione. Quindi...